Grazie. No, già qui, quindi stai. Grazie. No. No. Oh, mi la ci so, gira Sì, sì. qui. Gracias. Редактор